Visualizzare i sottotitoli in un video di YouTube è facilissimo. Basta cliccare sulla rotellina in basso a destra che indica il setting o le impostazioni, poi su Subtitles CC1 e infine sull'indicazione English. I titoli in inglese verranno generati automaticamente. Per tradurre in italiano i sottotitoli in inglese basterà cliccare nuovamente su English in basso a destra e poi su auto translate dal menu a tendina selezionerò infine la lingua italiana show's over, show's over, show's over.